Buongiorno e benvenuti al quotidiano appuntamento con l'informazione con i temi del fisco e del lavoro IF News, la striscia informativa delle 13.30 Oggi è il 7 ottobre, andiamo a dare un'occhiata alle principali notizie della giornata su informazione fiscale e sui principali quotidiani nazionali La prima notizia di oggi riguarda la cessione del credito del super bonus 110% verso lo sblocco con le novità nella circolare delle entrate e in merito alla cessione ancora però questa volta per il bonus energia di l aiuti e aiuti bis c'è cioè il modello di comunicazione con istruzioni e date di scadenza si passa poi al super bonus con i dati Enea al 30 settembre gli investimenti che superano i 51 miliardi di euro e il fondo integrazione salariale l'Inps chiarisce i criteri per l'esame delle domande di cassa integrazione L'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia a partire dalla pagina del Corriere.it Partiamo subito dalla cessione del credito super bonus 110% verso lo sblocco, le novità nella circolare delle entrate l'articolo di Anna Maria D'Andrea sulla cessione del credito per il super bonus 110% pronte le regole che dovrebbero favorire lo sblocco delle pratiche a seguito delle novità introdotte dal decreto aiuti bis nella circolare dell'Agenzia delle Entrate, numero 33, del 6 ottobre 2022, le nuove disposizioni in materia di responsabilità in solido, ma non solo, al via la remissione in bonus e la correzione degli errori nelle comunicazioni già trasmesse. Per quanto riguarda la cessione del credito per il superbonus 110% sono pronte le regole operative che dovrebbero favorire lo sblocco delle operazioni e la ripresa degli acquisti da parte delle banche. Le novità trovano spazio nella circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 33 del 6 ottobre 2022, l'ultimo dei documenti di prassi pubblicati in materia di cessione del credito alla luce delle modifiche introdotte dal decreto aiuti bis la responsabilità in solito tra cedente e cessionario del credito maturato sarà limitata ai soli casi di dolo e colpa grave, come ad esempio il caso di omissioni macroscopiche in termini di diligenza richiesta e quindi se ad esempio l'acquisto delle somme derivanti dal Superbonus 110% è stato effettuato in assenza dei documenti richiesti. I nuovi chiarimenti operativi si affiancano ad ulteriori novità rese note dall'Agenzia delle Entrate e tra queste c'è la possibile Remissione in bonus in caso di comunicazione di cessione del credito o sconto in fattura non inviata entro il 29 aprile. Ci sarà tempo fino al 30 novembre 2022. Rimaniamo in tema di cessione, questa volta del bonus energia del DL aiuti e DL aiuti BIS. Modello di comunicazione con istruzioni date di scadenza. Nell'articolo di Rosi Delia ci sono i dettagli sul bonus energia 2022. Arrivano le istruzioni per la cessione dei crediti d'imposta previsti dal DL Aiuti e dal DL Aiuti BIS, al via dal 6 ottobre dall'Agenzia delle Entrate, modello di comunicazione, indicazioni da seguire e date di scadenza da rispettare. I dettagli sono nel provvedimento numero 376961 del 2022. In questo caso si può leggere l'articolo per ulteriori dettagli e per scaricare anche il modello per la comunicazione del bonus Energia che è appunto scaricabile attraverso l'apposito box... Proseguiamo con il super superbonus tiene al 30 settembre gli investimenti superano i 51 miliardi di euro oltre appunto 51 miliardi di euro gli investimenti ammessi alla maxi detrazione il dato è stato diffuso con l'ultimo report dell'Enea aggiornato al 30 settembre scorso rispetto al mese precedente la somma è aumentata di oltre 8 miliardi trend in crescita probabilmente anche per la scadenza delle unifamiliari. I dati sono riportati nell'ultimo report dell'Enea che è, suddivide tali dati anche regione per regione. Passiamo all'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale che riguarda il FIS, l'Inps chiarisce i criteri per l'esame delle domande di cassa integrazione, fa il punto Francesco Rodorigo. L'Inps con la circolare numero 109 del 5 ottobre 2022 specifica i nuovi criteri per l'esame delle domande di cassa integrazione straordinaria. I criteri riguardano programmi di riorganizzazione, crisi aziendale e la firma di contratti di eh, solidarietà. L'ultima parte della rassegna stampa è dedicata All'economia a partire dalla pagina del Corriere.it che apre sul decreto aiuti bis con bonus bollette 600 euro esentasse in busta paga, ecco chi spetta e come si riceve e poi bollette luce fino a 1100 euro i rincari in un anno per le famiglie e i numeri del giorno immobiliare aumentano gli investimenti corporate con 9 miliardi in sei mesi del 2022 e 145 che riguarda l'assegno unico quanto vale in media appunto 145 euro a figlio al mese 233 a famiglia e poi per quanto riguarda le stime l'allarme dell'fmi un terzo del mondo in recessione meno redditi salgono i prezzi L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi riguarda il tema dell'energia e si intitola gas perché l'Italia lo esporta malgrado i tagli di mosca alle forniture. Non è firmato a causa della protesta sindacale dei giornalisti del Corriere e del Corriere.it. Riguarda il tema energia e in questo caso le esportazioni italiane in un periodo in cui eh, ci sono non pochi problemi legati all'approvvigionamento da parte del gas russo